Ben trovati ad un nuovo mini tutorial firmato fabioambrosi.it quest'oggi vedremo come ingrandire i pannelli a tutto schermo in Premiere Pro ovviamente molti mi scrivono come fai a fare questa, questa cosa di ingrandire il pannello e fare spazio a seconda delle esigenze bene, è molto semplice e lo scopriremo in soli 3 minuti l'operazione può essere fatta in due modi uno un po' più diciamo lento utilizzando il mouse l'altro molto più veloce utilizzando i tasti di scelta rapida da tastiera iniziamo con il mouse per ingrandire un pannello a tutto schermo basta cliccare sul nome del pannello stesso due volte con il mouse doppio clic doppio clic il pannello diventa eh, a tutto schermo Cliccando ancora due volte sul nome del pannello, il pannello torna alle sue dimensioni originali. Dicevo c'è un modo molto più veloce per fare questa operazione eh, che sfrutta i tasti di scelta rapida da tastiera. Clicchiamo su modifica e cerchiamo la voce scelte rapide da tastiera. Si aprirà questa finestra che ci permette di personalizzare i nostri tasti in base alle nostre esigenze. Cerchiamo nel, in questo box di ricerca eh, ingrandi, ingrandisci basta questa parola e individuate la voce ingrandisci o ripristina riquadro sotto il cursore. Io ho assegnato a questa funzione il tasto di scelta rapida e accentata, ma se volete cambiare potete tranquillamente farlo. Basta cliccare, se avete una situazione simile alla seguente, quindi se non c'è nulla, basta cliccare nello spazio vuoto, scegliere il tasto F7 per questa funzione, cliccare poi su OK e il gioco è fatto. Ogni qualvolta cliccheremo F7 in base alla posizione del cursore si ingrandirà e verrà messa a tutto schermo il pannello sottostante. Termina qui anche questo mini tutorial firmato fabioambrosi.it tutorial chiocciola fabioambrosi l'indirizzo email a cui potete scrivere per chiedere dei tutorial su misura per voi vi invito se non l'avete fatto ad iscrivervi a questo canale youtube e a mettere un like a questo video se vi è piaciuto ovviamente e se vi fa piacere cercatemi su facebook la pagina da cliccare come sempre è Fabio Ambrosi, mettete un like e teniamoci in contatto ciao